Grazie Presidente, ovviamente eh, noi voteremo a favore, siamo contenti di portare in aula quest'altra delibera su un piano di zona, Spinaceto 2, che era tra quelli eh, diciamo in cui erano, state, eh, erano emerse delle criticità nel corso della commissione di indagine eh, sui piani di zona ovviamente eh, siamo eh, a conoscenza del fatto che sono state avviate le procedure per la revoca e la decadenza anche su altri piani di zona, quindi mh, come già sempre accaduto in passato, in questo caso eh, la Commissione Urbanistica non ha nessun problema a convocare una seduta in cui eh, con eh, l'apporto degli uffici possiamo fare un quadro sulle attività che in questo anno e mezzo gli uffici stanno portando avanti, stanno continuando... Eh... Diciamo ad impegnarsi su un indirizzo chiaro e preciso che questa maggioranza e questa amministrazione ha dato dal momento del suo insediamento, quindi dal 2016. Eh, stiamo raccogliendo i frutti di questo lavoro intenso, grazie anche all'impegno ovviamente dell'assessorato e degli uffici. E quindi oggi non possiamo che essere contenti di aver portato eh, a casa un altro risultato. Grazie.